Sinergia 2021, siamo a margine dell'evento, sono con Diego Caponigro, CEO di Regol. CEO di Regol, ciao a tutti, grazie. Allora, cosa porti via da questo evento? Bellissima domanda, allora a me sono piaciuti tantissimo i contenuti e come è stato organizzato l'evento, nel senso che finalmente per la prima volta ci sono stati dei contenuti che comunque arrivavano anche dall'esterno. Le esperienze di quelli che sono i CEO e i general manager di altri, di altri settori, questa cosa qua mi, è mi ha veramente colpito e sono contento che Gerardo l'abbia organizzata in questa maniera. Perché comunque significa portare un valore aggiunto, comunque una prospettiva, un punto di vista differente che arriva dagli altri settori, che agli agenti immobiliari non guasta. Senti, l'hashtag di questa edizione era ripartenza, eh, era anche un po' il claim di questa, di questa edizione di Sinergie 2021, ma... Ripartenza, come si coniuga con la tua azienda e con il futuro prossimo della tua azienda? Abbiamo sentito nel, nel tuo intervento che nel futuro prossimo sarà un'azienda da Champions League. Sì, prima ho fatto questa metafora calcistica per dire che abbiamo giocato in Serie A fino adesso, ma siamo pronti per per giocare in Champions League. Assolutamente, un 2022 che ci vedrà protagonisti come Regold. Eh, prima parlavo appunto del fatto che abbiamo, fino adesso, in 11 anni, digitalizzato gli ITER, i processi, rendendoli fruibili, eh, semplici da un certo punto di vista e facendo recuperare l'agente immobiliare tantissimo tempo che va a perdere durante il suo orario lavorativo. Prima parlavo di un dato che ci, da, che ci rilascia il sole 24 ore che è circa il 35% del tempo perso in attività eh, necessarie ma non produttive che riguarda appunto la burocrazia e gli adempimenti. Come regolda andiamo a far recuperare questo tempo ma non solo, eh, andiamo a dare l'opportunità di fare nuove vendite, eh, acquisire nuovi immobili, è fondamentale, considera che eh, questo tempo coincide circa con i 7 uh, giorni al mese eh, di attività lavorativa. E ricordiamolo che il tempo è un'energia non rinnovabile. <ride> Assolutamente sì, ed è perso, una volta che la per perdi è perso. Bene, allora eh, per chiudere, appuntamento all'anno prossimo, Sinergia 2022 ci sarai? Assolutamente sì, non ho neanche da chiedere. Fantastico.